La Grecia che abbiamo imparato a conoscere e ad amare dall'epica, dalla tragedia, dalla storia, è ricchissima di straordinarie figure di giovani uomini e di giovani donne. Achille è l'eroe che a una vita lunga e in colore preferì la brevità di un'esistenza spezzata ma piena di gloria. Gli fa da contraltare il mite telemaco, il figlio obbediente che vive nell'ombra di un padre mai conosciuto, e c'è Antigone, la vergine che in un fragoroso assolo osa levare la sua voce di dissenso e Oreste, il figlio che uccide la madre per dare giustizia al padre. Fin qui il mito, poi c'è la storia che ci ha lasciato memoria dell'ambizioso Alcibiade, interprete perfetto di un tempo di cambiamenti nella cornice della guerra più atroce di Grecia. E come non ricordare Alessandro, colui che osò sognare l'impossibile e che l'impossibile riuscì a realizzarlo riunendo il mondo sotto di sé. Ma ci sono anche le figure femminili tratteggiate dai versi di Saffo, che ancora ci emozionano per la potenza dei sentimenti che esprimono.